Sì, grazie Presidente. Intanto ringrazio eh, la consigliera Mussolini per aver presentato questo atto. Mi scuso innanzitutto per l'assenza di voce, ma eh, purtroppo ho un problema, ho un mal di gola, insomma, non riesco a parlare bene. Di fatto è una mozione di indirizzo molto, molto chiara, anche nel contenuto molto semplice, che richiede di fatto di eh, mh, riaggiornare insomma, ecco, la convenzione tra AMA e chiaramente poi eh, l'organo preposto per eh, riattivare un servizio, quello della polizia locale del gruppo eh, PIX che si è sempre occupato di intervenire appunto, sulle azioni di degrado e anche su eh, piccoli mercatini abusivi o comunque situazioni illecite all'interno del territorio romano. Perciò un, eh, un servizio importante per prevenire tutte quelle eh, questioni anche legate ha un cattivo diciamo, comportamento eh, legato sempre al decoro e, e legato anche al rispetto della nostra città. Perciò è un deterrente importante, un gruppo importante che si è sempre riconosciuto e distinto sulla salvaguardia eh, del decoro, dell'ambiente e di tutto ciò che ci circonda in questa città. Perciò l'operazione che deve essere fatta, un'operazione molto semplice, è quella di rinnovo della convenzione scaduta eh, purtroppo nel 2015 eh, tra il Dipartimento Ambiente e la Polizia Locale semplicemente un rinnovo che deve essere fatto all'interno di uffici competenti, perciò si pensa alla Polizia Locale che è l'organo chiaramente deputato a questo tipo di attività. Comunque eh, convocheremo a breve una commissione eh, richiesta anche dal consigliere eh, Bordoni ma eh, sollecitata eh, perché ricordiamolo questo è un tema che è stato sollevato comunque dalla consigliera eh, Mussolini e anche dal consigliere Di Primo, perciò a breve ci sarà una commissione con tutti gli attori competenti per poter arrivare poi a una conclusione e per poter poi chiaramente arrivare a una nuova convenzione. Grazie Presidente grazie consigliera.